Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui la stai guardando. Suddivideremo la lettura in tre eh, gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Durante la preghiera di protezione vi chiedo di mettere la, la mano sul cuore o le mani sul cuore e di chiedere ai vostri angeli, al vostro intuito, qual è la il gruppo di appartenenza più giusto per voi potrebbero essere anche tutti e tre o solo uno oppure eh, due gruppi va bene ascoltate il vostro cuore iniziamo invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le persone che mi stanno seguendo con tanto amore invoco a te arcangelo michele invoco il maestro gesù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 Seguendo. grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie al maria regina celeste grazie coscienza micaelica è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok ora iniziamo gruppo a coraggio gruppo b Magic, magico Gruppo C Dualità Polarità Poi Andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire Nello specifico Vediamo un po' gruppo A si gentile con te stesso o con te stessa vediamo il gruppo B non vuole uscire eccola qui gruppo B contemplazione Gruppo C. Cerca la bellezza. Sì, è interessante questa lettura. Vediamo un po' con le carte delle fatte. Che messaggi abbiamo per oggi? Gruppo A, fidati dell'intuito. Gruppo B è caduta una carta, poi la prenderemo. Rispetta i tuoi veri sentimenti e poi la carta che è caduta: il bambino interiore. gruppo Rimani saldo, rimani salda. Ok, iniziamo questa lettura un po' particolare per questa settimana. Il gruppo A, il gruppo A dice di avere eh, gli angeli dicono di avere coraggio. Eh, in questa situazione è necessaria avere i nervi saldi, essere radicato, radicata, eh, avere coraggio di agire, di parlare di fare, non, uscire dalla procrastinazione, uscire dal, dai blocchi, è venuto il momento di mettere in azione, in movimento l'energia, va bene? Eh, bisogna, bisogna anche che, mh, cercare di, uh, di avere fiducia in se stessi e di essere gentili con se stessi, eh, amore per se stessi, magari parlarvi con gentilezza, mandare amore alle vostre cellule, mandare amore al, lavoro, al vostro lavoro, alla vostra attività, al eh, all'intero vostro essere perché eh, siete un po' troppo severi, coraggio sì, determinazione sì, azione sì, ma gentilezza, armonia va bene, eh, cercate di essere eh, leggeri, di non prendere carichi troppo pesanti, di eh, veramente di fluire nel flusso di energia e di ascoltare il vostro intuito fidatevi del vostro intuito del vostro sentire il vostro sentire dice sempre la verità il vostro sentire è il corpo che parla l'anima attraverso eh, l'emozione attraverso il corpo abbiate fiducia in queste sensazioni perché queste sensazioni sono eh, l'anima che parla e vogliono, vogliono dirvi di avere fiducia in voi stessi nel vostro sentire nelle vostre capacità nei vostri talenti e nelle vostre intuizioni ok? bene passiamo al gruppo B Gruppo B è un periodo magico nella tua vita, c'è tanta energia positiva intorno a te, aspettati sincronicità e coincidenze, aspettati eh, cose eh, che, cioè, che può, può accadere qualcosa di magico da un momento all'altro, va bene? Credi nei miracoli, la magia è intorno a te, quindi è un'energia molto eh, di ricettività, l'abbondanza, quindi abbi veramente fede. Eh, Fiducia, che tutto sta andando nel verso giusto contemplazione è venuto il momento di contemplare di meditare di, di ritirarti in te stesso in te stessa di ascoltare il tuo cuore di lasciare andare la, la mente che parla di eh, vai nella natura eh, contempla la natura entra in contatto anche con gli spiriti meravigliosi che ci sono nella natura hai bisogno proprio di entrare in connessione con le forze con le frequenze più elevate della luce in assoluto eh, ascolta il tuo cuore ascolta i tuoi veri sentimenti e rispettali va bene non, è, non scendere a non prendere dei compromessi non scendere a compromessi con niente e con nessuno che non sia in allineamento col tuo sentire, col tuo sacro cuore eh, il tuo bambino interiore ti guida come? attraverso la gioia se il bambino interiore piange vuol dire che questa non è la strada giusta per te, ascolta la tua bambina interiore, ascolta il tuo bambino interiore perché attraverso la gioia, attraverso le risate, attraverso l'allegria, attraverso la giocosità tu puoi trovare risposta a queste tue domande, a queste tue perplessità, a questi tuoi blocchi, quindi è venuto veramente il momento di ascoltare eh, la, la tua voce interiore che parla. Bene, anime infinite, passiamo al gruppo C, eh, diciamo che è venuto il momento di... Ehm di comprendere che viviamo in un mondo duale, okay? quindi c'è il male e c'è il bene, e anche dentro di noi, noi possiamo scegliere se scegliere la via maestra dell'amore o scegliere l'ego, accettare l'ego è importante, guardarlo, riconoscerlo, perdonarlo e trasformarlo in qualcosa di più elevato, quindi prendere delle decisioni più sagge, in guida, essendo guidate dalla guida interiore dall'amore dall non dalla paura, non dal giudizio e non dalla competizione quindi è venuto il momento proprio di scegliere da che parte stare, diciamo che lo, lo, i consigli degli angeli sono quelli di focalizzarti sulle cose belle della vita, sulla bellezza della vita, ok? quando tu non hai niente ehm, in questo momento a cui aggrapparti il consiglio è anche quello di passare di trascorrere del tempo nella natura almeno un'ora al giorno per, eh, per ristabilire un contatto con la tua anima con la tua bellezza interiore con la tua parte più elevata con la parte più più bella eh, la, la madre terra ci parla, la madre terra ci regala cose meravigliose, la madre terra ci dona un'energia vitale altissima. Hai proprio bisogno di focalizzarti sulle cose belle della vita, lasciando andare tutto ciò che ti crea a disarmonia, tutto ciò che ti crea. Ehm, come dire che ti fa entrare nella paura dell'ego va bene è venuto il momento di rimanere molto saldo è un momento importante della tua vita dove devi prendere delle decisioni queste decisioni cerca di prenderle attraverso la via destra dell'amore attraverso la via del cuore rimani saldo rimani salda rimani radicata non prendere decisioni affrettate da una mente eh, che, che ti confonde ma devono essere prese dalla tua tua verità dal centro del tuo cuore Bene, anime infinite, per questa settimana la nostra lettura eh, si è conclusa, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il eh, riequilibrio energetico sulle altre persone, di persona se siete a Valguero o a distanza, in qualsiasi parte d'Italia o del mondo, queste frequenze sono molto più potenti con la distanza, non conoscono nel tempo e nello spazio eh, e veramente portano beneficio in tantissimi livelli, a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Facilito anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele per rispondere alle vostre domande, eh, per aiutarvi a prendere magari delle decisioni importanti in questo periodo delicato della vostra vita, per aiutarvi a capire meglio cosa il vostro cuore vi sta dicendo, dove vi sta guidando. Okay? Volevo ricordarvi che la nuova eh, classe per imparare a connettersi con le frequenze di luce eh, il percorso online. Eh, dal vivo online si terrà mh, praticamente il 16 di se non sbaglio scusate fatemi il 16 di maggio mercoledì 16 no scusate mercoledì 17 maggio 2023 quindi partirà la nuova classe se siete interessati volete imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce eh, assolutamente contattatemi perché è un'opportunità meravigliosa e straordinaria se invece volete imparare a connettervi dal vivo con le nuove frequenze di luce, eh, il prossimo seminario... Sarà a settembre, il seminario dal vivo eh, partirà eh, il, 20, il 22 di settembre e eh, si concluderà il 25 di settembre, quattro giorni oppure solo il weekend sabato e domenica 22 e 23 settembre. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi, io vi saluto, vi abbraccio e vi auguro una settimana meravigliosa, a presto anime infinite, un bacione, ciao!